Che cos'è la legge di appartenenza nelle costellazioni familiari? Questa è una legge molto importante perché tutti gli uomini, le donne, tutti i componenti della famiglia che vengono esclusi in realtà possiamo dire che soffrono, creano una disarmonia e come me ne accorgo? E soprattutto chi sono gli esclusi? Di solito sono quegli avi a cui è successo qualcosa di cui non se ne parla. Magari hanno tradito un componente della famiglia, magari sono morti in condizioni molto particolari e anche questo è un segreto. Magari hanno lasciato misteriosamente la famiglia. Tutto quello che è segreto, tutto quello che è tabù, soprattutto eh, andando indietro nel tempo molte cose non venivano raccontate. Un altro argomento molto interessante sono gli aborti, eh, anche in questo caso lasciamo andare il giudizio del perché è avvenuta questa cosa qua, andiamo a integrare nel sistema familiare questa anima che ha fatto un breve viaggio e col suo sacrificio ha mandato informazioni nel sistema familiare, quindi se so il nome posso scriverlo all'interno del mio albero genealogico o se non so il nome o ho un sospetto che ci sia appunto eh, questo episodio, all'interno della costellazione familiare si può vedere se appunto c'è qualcuno che è stato escluso e dimenticato. Andando a integrare questa informazione si riporta equilibrio all'interno del nostro sistema familiare.